negli ultimi due video abbiamo visto come si legge da un file di testo e come si scrive in un file di testo ora vediamo un tipo particolare sempre di file di testo che si chiama csv csv comma separated values comma separated values cioè valori separati da virgole vediamo che, che cosa sono questi file allora, ne ho creato uno, eccolo qua. Allora, è un file in cui ci sono tanti, tanti record, tante righe, tutte con la stessa struttura. Sono composte da delle informazioni separate da un carattere, che in questo caso è una virgola. Non è necessariamente una virgola, può essere un punto virgola, può essere un dollaro, un cancello. qualunque carattere. Basta che sia lo stesso per tutti e questo carattere serve a separare i vari campi dell'informazione. Per esempio, in questo caso, ogni riga rappresenta uno studente di cui abbiamo tre informazioni, il nome, il cognome e l'età. Queste informazioni si trovano sulla stessa riga, ma sono identificabili perché sono separate dalle virgole. Cosa deve fare quindi il nostro codice? Andare a leggere tutte le righe di questo file come abbiamo fatto prima. Una volta che ho letto una riga, cioè una stringa, devo andare a identificare i vari campi e li identifichiamo proprio da quei valori, da quelle virgole. Quindi prima cercheremo, eh, il primo campo sarà dall'inizio alla prima virgola, il secondo dalla seconda virgola alla terza e l'ultimo dalla terza alla fine. Per far questo ci aiuta molto una classe che è la classe String. Allora, ho scritto uh, una struttura base del, del codice, che è quella che abbiamo visto per la lettura. Quindi ho creato un un, uh, il pattern file, nome file, vedete qui c'è utenti.csv, uh, ho creato uno stream reader, cioè quel flusso di dati che dal file, nel nostro caso, ci consente di leggere i record e leggerli all'interno del mio codice, poi tramite un try and catch gli dico tu prova a creare questo flusso di dati, eh, aspettate che tolgo il true, ok, eh, che ci, in cui, quindi eh, questo flusso di dati dal file al file di testo che è quella diciamo quella variabile che noi useremo, quell'oggetto stream reader che noi useremo all'interno del file all'interno del codice per accedere al file, quindi collega il codice al file, e poi c'è il ciclo. Fino a che non raggiungo la fine del file, tu leggi una riga alla volta. Finito questo, lo chiudiamo. Okay? Cosa dobbiamo fare adesso? Eh, vediamo se funziona intanto. Io per esempio per ora faccio una red line e semplicemente mi scrivo il record che ho letto, così per vedere se funziona tutto. Allora, tanto dobbiamo chiuderlo qui. Ok, lo mandiamo in esecuzione. Ok, come vedete, lui ha letto tutte le righe. Quindi adesso prendiamone, eh, dobbiamo fare quello che abbiamo detto prima, cioè andare a, re a recuperare il nome, il cognome e l'età. Ok, allora... Eh, la prima cosa che dobbiamo fare è leggere dall'inizio del file fino alla posizione della prima virgola. Quindi, per esempio, noi abbiamo Mario Rossi, mi pare fosse 16. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo estrapolare dall'inizio fino alla posizione della prima virgola. Le posizioni partono da 0, quindi la M di Mario è in posizione 0. ok? Quindi poi abbiamo la in posizione 1, 2, 3, 4 e in 5 cin c'è la virgola. Per estrapolare Mario dobbiamo dirgli tu prendimi. Dunque intanto dobbiamo identificare dove sta la prima virgola, la posizione della prima virgola che ci deve dare 5. E poi dobbiamo dirgli dammi tutti i caratteri a partire dall'inizio di, di questo record fino alla virgola, cioè per 5 caratteri. Allora vediamo di farlo. Dunque, intanto, come si fa a eh, identificare la posizione di un, di un carattere? Allora, chiamiamo un int, prima virgola, uguale. Allora, record, punto, c'è cioè proprio un metodo che è index of che mi dà la posizione di un certo carattere, che nel nostro caso sarà la virgola. E in questo caso lui mi restituisce 5 perché la posizione è 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta che ho la posizione della prima virgola gli dico ok, adesso tu mi dai la sottostringa che parte dalla posizione 0 per 5 caratteri. Quindi noi gli diciamo string e quello è il nome, è eh, Mario, string nome uguale record. Punto Dammi la sottostringa, substring, a partire da dove? Da zero. E quanti caratteri sono? La lunghezza, prima virgola, che è proprio 5. Prima virgola. E questo è il nome. Ok? Vediamo se mi dà tutti i nomi. Nome. Ok. Mandiamo in esecuzione. Mario, Pippo, Gigi, Ciro, Cluto e Gastone. Ok. Uh, adesso il nome. A questo punto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo uh, andare a cercare la seconda virgola, quindi un'istruzione analoga a questa. Ok, qua, e chiameremo seconda virgola. Questa volta, dunque, cerchiamo sempre la virgola, ma gli, gli diamo un parametro in più. Cioè, da dove parti a cercare la virgola? Eh, non parti più dall'inizio, che era implicito, no? Se, se diamo solo index of eh, più il carattere da cercare, lui parte da zero. Stavolta gli dobbiamo dire, non partire da zero, ma parti di qua, cioè da dopo, da dopo, da, da dopo la prima virgola. Quindi io gli dico... Parti da prima virgola, la posizione della prima virgola, più 1, ok? Che è il carattere successivo alla prima virgola, cioè da R. E trovami la posizione della virgola, che in questo caso, quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sarà 11. Ok. E mi ha dato la posizione della seconda virgola. Allora, adesso, come prima, dovremo... Andare a estrapolare il cognome, cognome, dicendo: Record substring, benissimo, ma non parti da 0, parti da dove? Da qui, cioè da la posizione della prima virgola più 1, quindi prima virgola invece che 0, parti da prima virgola più 1, cioè da dopo la prima virgola. Eh, e poi che cosa? Dunque, per quanti caratteri? Quanti caratteri? Sono 5 caratteri. La posizione della seconda virgola abbiamo detto che è 11, quindi dovremo mettere eh, seconda virgola meno prima virgola, che era 5, meno 1. Quindi qui diciamo seconda virgola, posizione della seconda virgola meno la posizione della prima. Meno uno, però, ok? Perché io non devo prendere anche la virgola quindi io gli dico questo, da questa posizione, meno questa però io questa posizione non la devo prendere quindi un carattere in meno e vediamo se il cognome lo prende. Vediamo un po': rossi, verdi, gialli, rosa, blu. Perfetto. Eh, andiamo avanti. E prendiamo l'età tanto che ci siamo la trasformiamo in un intero allora eh, a questo punto cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a prendere eh, la sottostringa a questo punto non serve neanche non c'è più un'altra sappiamo che è l'ultimo l'ultimo eh, l'ultimo campo quindi quello che cerchiamo starà in record substring eh, e basta dirgli seconda virgola più 1 cioè la posizione di partenza se io gli dico la posizione di partenza lui parte dalla seconda virgola più 1 cioè da qui e va fino a fine file e quindi mi prende esattamente sto 16 se io voglio adesso potrei, un re, potrei tenerlo come stringa lo voglio trasformare in un intero int perché magari che so, voglio calcolare l'età media allora lo trasformo in un intero e lo metto int età. In una variabile età. Int.parse. Ok. Togliamo il cognome e diciamo età. Vediamo se funziona. 16, 16, 17, 16, 15, 17. Ok. Quindi... Eh, i file CSV sono molto utilizzati, sono molto comodi. Servono solo, abbiamo visto, oltre alla lettura sequenziale di un file di testo, due, eh, due metodi. L'index che mi va a cercare la posizione di un certo carattere all'interno di un file, può avere un solo parametro, in quel caso si cerca a partire dall'inizio, se ne ha due si cerca quel carattere a partire da una certa posizione in avanti. Eh, il secondo metodo che serve è quello substring che va a cercare a estrapolare una sottostringa e ha due parametri di solito, la posizione di da cui partire e la lunghezza della sottostringa da estrapolare. <coughs> Se non si mette questo secondo parametro si arriva a fine eh, file.